Molto brevemente questo emendamento vuole eh, intervenire sull'articolo 3,5 dove si parla appunto di eh, utilizzo insomma, delle tecnologie eh, informatiche, quindi PEC, invio della domanda online per eh, effettuare insomma, le strutture che oggi erano previste solo nelle modalità tradizionali, quindi molto velocemente un adeguamento alla normativa.